è che l'innovazione deriva prevalentemente eh, dall'integrazione, dall'integrazione appunto di know-how diversi, di culture diverse, di storie diverse, eh, di soluzioni diverse eh, e per quanto un'azienda possa diventare grande non avrà mai al suo interno tutti gli ingredienti che servono eh, per eh, fare e continuare a fare innovazione, perché poi la realtà è è che appunto l'innovazione è un processo e quindi da questi ragionamenti eh, abbiamo cominciato a, a guardarci intorno, evidentemente a cercare soggetti con i quali collaborare per poter dare, eh, diciamo dare un corpo, dare gambe, dare contenuto a questa nostra visione, brutta parola, ma sostanzialmente questo è... Eh, quindi cercando al, appunto al di fuori dei nostri confini eh, soggetti con i quali cominciare a collaborare proprio per portare all'interno di questa nostra visione nuove competenze, nuova cultura eh, e, e, e know-how diverso e quindi appunto come eh, diciamo anche ricordato eh, nel video è stato assolutamente naturale diciamo così guardare primariamente al territorio che ci ospita e che eh, ospita anche un, un centro di eccellenza anche se eh, al Presidente Profumo questa parola forse non piace eh, un, un centro di ottima qualità eh, come FBK che fra l'altro lavora da anni sui temi affini alle cose che noi facciamo ogni giorno e che cerchiamo di trasformare in soluzioni eh, da poi mettere a disposizione dei nostri, dei nostri clienti e quindi Abbiamo cominciato a ragionare insieme e da questa cosa è nata eh, questa idea del Co-Innovation Lab eh, che lavorerà eh, primariamente intorno a un tema molto molto caldo eh, e che ha delle potenzialità straordinarie che è quello dello sfruttamento eh, dei dati. Adesso non, non, non entriamo nei dettagli, eh, però tutti avete sentito parlare di eh, Advanced Analytics, di Data Science, ecco l'ambito molto genericamente descritto è questo quindi come, eh, come sviluppare best practice modelli, eh, soluzioni eh, contenitori per sfruttare meglio eh, da tutti i punti di vista lo straordinario patrimonio di informazione e di conoscenza che c'è nascosto eh, nei dati che ogni giorno vengono prodotti, eh, anche in questo momento come vedete siamo circondati da produttori di dati eh, ecco, questa è l'idea. Eh, intorno a questo nucleo costruiremo eh, il Co-Innovation Lab, una cosa eh, piccola all'inizio ma molto significativa. Eh, sicuramente molto significativa per noi, spero anche significativa eh, per il territorio, per FBK. Ma che ha in sé un germe veramente molto, molto, molto potente eh, per creare altre iniziative, altri filoni di ricerca, altro sviluppo e altra eh, conoscenza